Ciao ragazzi, eh, questo video sarà diverso dal solito e eh, infatti riassumerò la situazione sul mio canale in quest'ultimo periodo ma anche sui prossimi mesi solitamente io gli aggiornamenti li faccio all'inizio dei video normali ma questa volta parlerò in questo video con un gameplay sotto questo anche perché ho molti aggiornamenti da dare e quindi 30 secondi non basterebbero prima di passare al video però e devo chiedervi una cosa, iscrivetevi, perché nell'ultimo video ho letto che il 98,2% delle persone che hanno visto quel video, quel dannatissimo video, non si sono iscritte. Cioè. facetelo, facetelo, è importante facere codesta cosa. Bene, detto questo passiamo al video vero e proprio Riassunto dell'ultimo periodo Relativamente agli ultimi mesi sicuramente si sarà notata un'elevata un inattività Infatti eh, quest'anno è uscito solamente un video in cui io riassumevo scherzosamente il primo episodio di Attack on Titan E dopo ho fatto anche uscire i video relativi al terzo episodio della sta seconda stagione della Luigi vs Angelo Luigi versus Angelo. Per quanto riguarda appunto la Luigi vs. Angelo, ci sono dei problemi nel suo continuo regolare, e infatti eh, mi direte sicuramente che grande novità. Non è mai accaduta questa cosa. Però, nonostante la trama sia stata scritta praticamente fino all'ultimo episodio dell'ultima stagione, e pertanto non servono lunghe sessioni di brainstorming per decidere il continuo della storia, la mole di lavoro per realizzare episodi cardine della serie è elevatissima. Per esempio, l'episodio più recente ha richiesto più di sei mesi di lavoro e in futuro ci saranno degli episodi che richiederanno il doppio se non il triplo del tempo e tutto ciò considerando che l'ideazione e la costruzione dettagliata degli scenari, l'elaborazione degli script, la realizzazione delle skin, le animazioni 3d, le texture, i suoni, l'editing, le miniature e gli episodi vengono gestiti principalmente da me e da Vittotan. Ogni tanto partecipa anche qualcun altro, però eh, questo non riesce a ridurre la mole di lavoro che rimane pesante a discapito di altre serie a cui potrei e vorrei lavorare. Pertanto cercherò di migliorare l'organizzazione del lavoro a questa serie e rimuoverò la sua programmazione. Quindi gli episodi usciranno irregolarmente nel tempo e sempre il mercoledì alle 16. VALIA! Parlando delle altre serie non posso di certo non parlare di VALIA poi serie anche questa con un grande potenziale di cui avevamo anche un'idea per una storia all'inizio ancora e, ma era già pronta questa serie dai primi episodi a fare degli intrighi interessanti boh robe incredibili Tuttavia per motivi privati la serie si è interrotta e non avrà un continuo Questa serie è stata comunque ideata da me per essere pubblicata su tutti e tre i canali Il mio, quello di Vittotan e quello di Luigi Per ora come ora il primo e unico episodio non è disponibile sul canale di Luigi Attualmente non ci sono piani per un ritorno nella serie La quale comunque se dovesse tornare sarà radicalmente diversa Anche dal punto di vista di con chi viene registrata Guerra tra mappe Un'altra serie di cui voglio parlare che è stata sospesa da quasi due anni è la guerra tra mappe, probabilmente una delle serie più originali del canale, e mettere in secondo piano Luigi vs Angelo permetterà anche il ritorno di questa serie a breve. Gli spettatori più recenti inoltre non, sarà... non sapranno probabilmente nemmeno come funzioni, in poche parole ehm, io e Vittodan ci alterniamo nel creare una mappa che l'altro dovrà giocare in un video sul suo canale. Tuttavia, il ritorno di questa serie cambierà le modalità con cui veniva prima pubblicata. Infatti, viste le recenti decisioni sul canale di Vittotan, la mappa, anche se dovesse essere giocata da lui, verrà comunque pubblicata sul mio canale. L'unico episodio disponibile sul canale di Vittotan è il secondo, e comunque lo potete recuperare dalla playlist che vi linko in alto a destra. Altre serie. Infine rimangono le altre serie, eh, le Custom Map, Bill Battle e FNAF che continueranno con la solita regolarità. Anche se FNAF non aveva una regolarità così regolare. Ciò a partire già dalla settimana prossima. Pubblicazione dei video! Visto l'arrivo di settembre, quindi della scuola, non ci sarà da aspettarsi un video o più a settimana, eh, ma un video al mese o anche più di un mese. Ciò dipenderà da quanto dovrò studiare. Detto questo, credo di aver detto tutto... Ah no! Eh, no, non ho detto tutto. Una cosa ho dimenticato all'inizio. Ciao, sono tornato! Forse? No, scherzo. Speriamo veramente questa volta. Comunque credo di aver detto tutto e detto questo, detto anche questo, vi saluto. E non per tornare di nuovo tra un anno, ma vi saluto per ritrovarci la settimana prossima. Ciao!